Quali sono le modalità per affrontare la transgenerazionalità? Le e possono essere molteplici, eh, si parla da un punto di vista terapeutico, da un punto di vista no, non educativo, relazionale, ma sicuramente la cosa che posso dire è che non è una operazione che si può fare da soli, chiusi nella propria camera. È molto importante il confronto, il rapporto, il sentire anche il punto di vista degli altri. Forse la modalità più bella potrebbe proprio essere quella di farla in gruppo, per esempio, no? non dove ci si confronta con il punto di vista degli altri ok, okay grazie mille, grazie di essere stato con noi buonasera